Ciao a tutti, mi presento, sono dottorando presso il Dipartimento di Scienze della Vita dell'Università degli Studi di Siena e siccome la tesi del mio dottorato sarà comunque inerente a un progetto europeo è volto allo studio di popiglia Iaponica, che è un coleottero invasivo, che in agricoltura è considerato una peste e dal 2014 è presente anche nel territorio italiano, in particolar modo in Nord Italia e ha gli danni consistenti, vorrei comunque sia sì, parlare e approfondire meglio l'argomento con tutti voi e per avere una visione diciamo così più completa dei danni che questo coleottero è capace di fare Abbiamo qui con noi Francesca Castaldi che è proprietaria della cantina Castaldi che è situata in provincia di Novara e eh, che dal momento in cui è venuta a stretto contatto con questo coleottero risponderà per noi a qualche domanda. Eh, ciao Francesca, la prima domanda è da quanto tempo è presente popiglia japonica nel suo vigneto? Allora, purtroppo i primi esemplari li abbiamo ritrovati già nel 2017. Sapevamo che stava per arrivare perché era già presente nei comuni vicini al nostro. Eh, in, I primi danni importanti li abbiamo avuti l'anno scorso, nel 2019, e eh, quest'anno la situazione si è ulteriormente aggravata perché la sua presenza aumenta in modo esponenziale da un anno all'altro. Questo perché eh, probabilmente si riesce a riprodursi nei terreni stessi sul dove arriva e quindi insomma questa è un po' la situazione che ci siamo trovati ad affrontare. Quindi è un problema che sta aumentando di anno in anno e quali oh. danni ha causato e sta causando? I danni sono molto gravi, purtroppo questo insetto si è rivelato ghiottissimo delle foglie della vite e in effetti il danno che provoca è proprio di una completa defogliazione della, della parete quindi impedisce sicuramente ai grappoli di arrivare a maturazione, non solo, ma quando il danno è molto precoce e quindi la defogliazione avviene completamente, anche la maturazione dei tralci e quindi il danno per, per le annate successive si fa importante, quindi è una è un problema davvero molto molto molto grave. A danni consistenti quindi sì. alla produzione e sì. quali sono le misure che state adottando che avete adottato per contrastarlo? Allora, i, le aziende che come, come la mia sono in un regime biologico hanno le armi molto spuntate, nel senso che l'unico insetticida eh, che comunque non, non saremmo molto contenti di, di usare si è comunque rivelato inefficace del piretro. Eh, abbiamo provato a mettere in atto tutta una serie di eh, di modalità per scoraggiare l'insetto a continuare a mangiare la foglia, quindi dalle polveri come il, il caolino piuttosto che altri tipi di, di terre eh, potevano lasciare un, un, um, un cattivo sapore sulla foglia quindi scoraggiare l'erosione da parte loro. Niente di tutto questo si è rivelato veramente efficace, anzi con grande dispendio di energie e di, eh, mh, e di tempo eh, purtroppo non ha dato i risultati sperati. Al momento l'unica... Sì. No, vi chiedevo se avevate provato qualcos'altro che aveva ottenuto qualche risultato. Sì, l'unico mezzo che si è rivelato efficace è stata la raccolta meccanica. Ovviamente questa non è una vera soluzione perché è molto dispendiosa dal punto di vista eh, del tempo e, e dell'economia dell'azienda. Una, un, potrebbe essere una soluzione, una meccanizzazione eh, vera di questa, di questa raccolta. Sono, la, con la regione Piemonte la collaborazione è molto stretta e si stanno percorrendo tutte le strade per arrivare a, questo, a qualche risultato. Al momento insomma, le cose sono ancora tutte in divenire. Mamma mia, è un problema terribile, per questo anche è partito questo grosso progetto europeo, qui insomma, sarà la mia tesi, la mia tesi. E ci può fornire, per, insomma, per monetizzare, diciamo così, per rendere eh, più consapevoli tutti quanti a livello più pratico, economico, quanto, sono, quanta, quanto può ammontare la stima dei danni economici che questo coleottero abbia ha, ha portato? Ma la, la cosa che posso dire con più certezza è, eh, si riferisce soprattutto allo scorso anno quando ancora proprio non, non avevamo capito come agire di fronte a un attacco consistente e per farle capire, perché l'andamento di questo insetto eh, si, comincia dai perimetri del vigneto, quindi più, ehm, più il vigneto è piccolo, più il danno sarà maggiore perché sarà, arriverà da tutti e quattro i lati del del, del vigneto e eh, l'anno scorso in un vigneto di 5.000 metri quindi che, mh, che riguardava circa 20 filari la metà sono andati praticamente distrutti, quindi parliamo di un danno in, in alcuni casi anche del 50% se non si interviene. Ovviamente quest'anno ci siamo attrezzati, l'abbiamo affrontato in questo modo, ma eh, tra i danni dobbiamo anche eh, pensare di aggiungere i costi della raccolta manuale e eh, del, del fatto che abbiamo distolto le attenzioni ad altre operazioni molto importanti in quel periodo. Il, il periodo di maggiore attacco riguarda il, il mese di giugno e arriva anche fino a oltre la metà di luglio, quindi parliamo di più di 50 giorni. Eh, di, di, mh, mh, di problema assillante e in una fase molto importante del, dello sviluppo della vigna. Quindi... Ci sono molti, molti aspetti da quantificare come danno e ancora forse non siamo riusciti a quantificarli veramente, quindi questo è.. Perché c'è anche tutto l'aspetto economico, per tutte le, le, le misure che avete provato per mettere difficoltà a questo non tanto nel, nel mangiare la foglia, ma anche tutte le, le misure pratiche che anche se hanno portato a risultato, molto dispendiosi, mo anche a livello di tempo e fatica, eh, immagino sia stato molto difficile. Sì, <ride> mi viene da dire in questo momento un po' di pandemia anche questo, questo problema va affrontato con il contenimento il più possibile eh, non, cercando di non farlo uscire troppo dalla zona di, di, primo, di primo arrivo perché, perché comunque eh, è un insetto molto gregario e che ha uno sviluppo incredibile e, e, e che non, non ha al momento ancora dei nemici naturali forse devono ancora organizzarsi, però nel frattempo. No, è, è il problema di tutte le specie invasive che si trovano in un nuovo territorio in cui hanno una, un certo spazio per diciamo così, svilupparsi e progredire, però non hanno comunque né nematodi né, matodi, né, tutti, mm. né, né parassiti né, né, né, né, né diciamo così, i predatori naturali che avrebbero, che hanno comunque questo cleotro che ha in Giappone e quindi lo tiene, tiene siamo così sotto controllo l'aumentare della popolazione, in Italia non si trova senza il suo predatore naturale, senza i suoi parassiti naturali e quindi progredisce ah, sì. e si espande senza limite ed è per questo che è nato questo progetto e insomma lei è stata molto gentile, ha reso molto chiaro questo, il problema di Iaconica in Italia e speriamo che con questo progetto che è canalizzato da Horizon 2020 riusciamo comunque ad ammarginare questo enorme problema che si sta venendo a creare. Quindi insomma la saluto, la ringrazio tantissimo e saluto tutti, e ringrazio tutti. Grazie, arrivederci.